La terza tria dei tarocchi, quindi il carro, il numero 7, la giustizia, il numero 8 e l'eremite, il numero 9. La terza tria perché siamo nel terzo mese dell'anno, perché siamo nella stagione di rinascita, ci siamo appena scivolati dentro. La geometria del cerchio ha moltissimo a che fare con il sole, con il plesso solare con il terzo chakra, è una delle geometrie proprio fondamentali, uno degli archetipi basilari della terra che risuonano proprio nei nostri chakra primari, nel terzo in particolare, e quindi è moltissimo legato alla volontà, all'emanazione della volontà che crea un nostro spazio sacro, un nostro proprio alveolo di accoglienza. Nella vita, nei luoghi dove ci troviamo, nelle situazioni che viviamo. Il carro, lo stesso intento che ha la primavera, di ridare colore, di far rinascere, di risvegliare. Di questo colore giallo che si associa alla volontà di attivare un intento. Questo è il carro, è colui che tiene in mano il suo ideale e lo porta lontano e lo condivide, lo condivide per creare uno scambio, uno scambio e si scivola già dentro la giustizia, questa capacità di sentirsi in equilibrio, quindi sereni, quindi custoditi a casa, nello scorrere del ritmo esterno attuando il ritmo interno che ci abita, sentirsi parte del tutto, questa è la giustizia. Questa possibilità di equilibrio si vede nella primavera. Tutto ciò che ha dormito si va a risvegliare risplendendo, compattandosi, mostrandosi nella sua miglior forma. Viene magari più spontaneo, più naturale, pensare all'emanazione del nostro intento quando consideriamo delle, delle scelte forti, delle svolte nella vita che segnano dei passaggi radicali, delle trasformazioni notevoli, molto visibili anche all'esterno. Ma c'è anche un aspetto molto più quotidiano, molto più frequente, se vogliamo, in tutte le nostre scelte, in tutti i nostri momenti della vita, cioè tutto ciò che noi facciamo o non facciamo è frutto di un'emanazione della nostra volontà, della nostra frequenza, del modo in cui scegliamo attraverso il nostro terzo chakra, attraverso la frequenza del cerchio, di emanare intorno a noi la nostra esistenza e di inserirla nella vita, anche le scelte più banali, anche eh, cosa prendere con il caffè a colazione, a che ora mettere la sveglia andare o non andare oggi al lavoro? Come lavorare? Come vestirmi oggi? Dove indirizzare la mia attenzione durante la giornata? Tutte le scelte che compiamo, dalla più piccola e ordinaria alla più incisiva ed epocale, sono un'emanazione del nostro intento e sono un ponte che unisce il nostro mondo interno, il nostro invisibile, la nostra parte magica, con la nostra manifestazione nella materia, la nostra parte ordinaria, la nostra parte incarnata, inserita nel tempo lineare. Anche le scelte più piccole, se noi scegliamo di dargli valore, se decidiamo di considerarle come veri e propri atti di unione, tra l'interno e l'esterno, tra l'invisibile e il visibile, tra l'anima e la materia e la mente che vive nella materia. Acquisiamo una abitudine che ci accumula, ci stratifica via via che passano i giorni, i mesi, gli anni, un contatto diretto, forte, reale, realistico, senza troppe proiezioni senza troppe illusioni senza troppi paroloni con il nostro potere personale con l'emanazione di chi siamo davvero con la risonanza della frequenza da cui si parte per nascere e così è sempre incantevole anche eh, parlarne di questo di questo lato degli arcani di questo lato chiaro, incoraggiante, stimolante. La giustizia ci parla di questo, di quanto è stimolante sentirsi presenti e in equilibrio, facendo quello che sentiamo più giusto per attuare il nostro ideale, per autosostenerci nel motivarci per ricordarci l'intento, se ce lo dimentichiamo, di attuare il nostro ideale. E la giustizia poi scivola in un'altra parte, in una parte più, più tangibile. L'eremita per me è ha proprio questa caratteristica, in questa tria, vista nell'ottica dell'intento dell che si risveglia tramite la primavera, tramite la volontà, tramite il coraggio. L Eremita è coraggioso, molto molto coraggioso, con una leggera luce nella sua, nella sua lanterna, una luce che è lui che alimenta. Riconoscendosi un passo dopo l'altro, riconoscendo di nuovo il suo ideale, il suo intento, il suo valore, ricordando che è un portatore dell'essere, quindi l'essere ha una sua luce propria, ha un valore proprio, una autenticità, una riconoscibilità propria. E lui prova, prova a ricordarsi l'intento di tenerlo in mano, ben saldo, di portarlo avanti un passo dopo l'altro, creando un equilibrio che lo autosostenga e lo autostimoli. Che fa? Cammina. Cammina e cerca di mantenere accesa la luce della sua lanterna per scoprire un passo dopo l'altro. La sua forza la sua solitudine che è anche la sua forza il suo dialogo interiore che lo arricchisce ogni volta che un passo segue l'altro questo è un po eh, la tria di cui abbiamo parlato di cui stiamo parlando rappresenta proprio la nostra volontà anche come numeri ci sono delle analogie molto forti, il 7 del carro sono i 7 chakra, sono le 7 meraviglie del mondo, e le 7 note, ci sono tantissime analogie. L'otto è il numero dell'infinito, quindi proprio va a mostrare nella figura dell'otto l'infinito che insomma, si persegue. E il 9 è l'insieme che si va formando, è la presenza. Il fiore della vita, che è una geometria fatta tutta di circolarità, ci racconta proprio questo. Ognuna delle nostre giornate, ogni ciclo delle nostre 24 ore forma un fiore della vita che noi ce ne rendiamo conto oppure no ma davvero lo costruiamo in continuazione con la nostra emanazione con l'interazione con quello che la vita ci propone in risonanza con chi siamo noi con tutte le parti incomprensibili invisibili insondabili della realtà che viviamo lo costruiamo in continuazione all'interno di noi nelle nostre giornate, nelle nostre settimane, nel nostro mese, nei nostri anni, nei nostri cicli settenari e in tutta la vita, il fiore della vita.